Quindi questo modulo eh, tratterà delle eh, tecniche eh, strumentali e eh, dei requisiti che vengono eh, messi in campo dall'industria farmaceutica e dalla ricerca in campo farmaceutico eh, per poter eh, sia garantire la qualità dei prodotti appunto, eh, farmaceutici ma anche per eh, controllare questi, questi prodotti e svolgere eh, indagini di, di tipo forense su eventuali difetti, su ehm, problematiche che vengano a essere evidenziate sia nella produzione sia eh, oltre nel controllo di qualità e quindi poi per controllare che le modifiche eventualmente apportate alle procedure siano conformi e eh, portino ai risultati desiderati. Queste tematiche poi verranno anche illustrate mediante esempi pratici e eh, illustrazioni appunto di eh, casi reali che sono avvenuti o eh, diciamo che di cui ci siamo occupati personalmente oppure presi dalla letteratura in quanto particolarmente significativi e importanti nel, eh, nel campo stesso appunto dell'analisi farmaceutica e della normativa eh, nel campo.